Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale, sono Daniele ed è un po' che in realtà che non ci sentiamo, ma vi avevo già avvertito che in estate non sarei stato molto presente anche perché giustamente eh, fa caldo e ci sono altre priorità in questo periodo ma oggi sono tornato per parlarvi di una cosa molto interessante per chi vende su ebay o per chi vuole vendere su ebay in dropshipping ossia i wholesale suppliers cosa sono i wholesale suppliers? sono fornitori per dropshipper autorizzati e legittimi che vengono riconosciuti ufficialmente da ebay e quindi ti permettono di evitare qualsiasi tipo di flag o restrizione dell'account quindi resta qui e non ti perdere questo video ragazzi ah, sì. eccoci qua è un po' che non parliamo di ebay sono cambiate diverse cose mh, o perlomeno sono cambiate diverse cose nel mio metodo di lavorare su ebay eh, ve ne parlerò nei prossimi video cerchiamo di riprendere un attimo le cadenze almeno settimanali ma oggi voglio parlare di una cosa eh, come sapete io mi occupo di dropshipping principalmente su ebay tramite fornitori come Amazon Walmart, quindi comprare gli oggetti da Amazon e venderli su eBay o comunque perlomeno mettere in vendita gli oggetti su eBay presenti su Amazon e comprarli e spedirli direttamente al cliente. Eh, ne ho parlato in modo approfondito nel canale. Iscriviti, vate a vedere gli altri video, o vai su dropshippingkilometri0.com se vuoi approfondire l'argomento. Oggi voglio parlare di una cosa che, di cui ho parlato, ma non abbiamo mai approfondito ossia sei il suppliers Sai bene se mi hai seguito o se fai dropshipping su ebay utilizzando magari amazon che ebay può flaggare l'account um, che utilizza altri negozi retailer come amazon cosa vuol dire flaggare l'account? significa che ti toglie un po' di traffico e i tuoi oggetti saranno meno visibili ai clienti questo perché ebay tollera accetta questo tipo di dropshipping però lo penalizza un po' Ho già detto più volte che non è un problema, si può benissimo lavorare con gli account flaggati, io ci lavoro Però voglio anche parlarvi di un'alternativa, ossia come fare a non farsi flaggare l'account Abbiamo parlato di EPA, non EPA, okay, ma nessuna di queste è una soluzione definitiva La soluzione definitiva è utilizzare mm, metodologie di dropshipping accettate da eBay E quali sono? Eh, ci sono due tipi di dropshipping autorizzati da ebay che poi è il vero dropshipping okay? eh, comprare da amazon e spedire 30 clienti o comprare da aliexpress e spedire 30 clienti anche tramite shopify in realtà non è dropshipping è chiamato retail arbitrage ossia arbitraggio mh, di vendita perché tu in realtà non hai tipo, nessun tipo di merce il dropshipping è quando tu compri uno stock di merce ma non lo vuoi spedire tu stesso e quindi affidi il tuo stock che già hai comprato quindi è di tua possessione a un magazzino, a un centro logistico che si occuperà delle spedizioni per tuo conto. Ora, cosa c'entra tutto questo con ebay? Andiamo a vedere quali sono i dropshipping autorizzati da ebay. Ci sono due tipi. Questo qua di cui ti ho appena detto, quindi compri il tuo stock e lo affidi a un centro logistico Oppure i, user, i suppliers che sono appunto questi magazzini ma invece di avere il tuo, st il tuo stock in custodia hanno i loro stock e li spediscono e ti danno il catalogo disponibile che tu puoi diventare tramite i canali che preferisci. Ora andiamo a vedere anche nel dettaglio le autorizzazioni. E ti forniscono un, uh, un dropshipping agreement, un, drop un contratto di dropshipping che tu puoi mostrare eventualmente a ebay se uh, ti viene richiesto. Ora, ovviamente ci sono diversi vantaggi e svantaggi con ogni cosa. Tu sai benissimo se mi segui che io sono un fan. Um, della metodologia automatica di automatizzare il lavoro, il più possibile. Abbiamo utilizzato abbiamo visto diversi software per automatizzare il nostro lavoro. Okay? Ho una playlist intera su YouTube che parla eh, di automatizzazione di eBay come dropshipping. Quindi eh, il problema con i wholesale nasce che mh, in base a chi vai a scegliere puoi avere oppure non avere un sistema di integrazione con il tuo marketplace nel caso di ebay ad esempio mettere in vendita gli articoli dal, dal supplier, da fornitore sul tuo account ebay o sincronizzare magari gli ordini o avere l'evasione automatica degli ordini per esempio io ci sono un paio di wholesale suppliers che sto utilizzando ce n'è uno che ha un'integrazione praticamente totale con ebay però non mi fa inserire oggetti in massa perché richiede alcune modifiche della categoria perché non integra perfettamente le categorie un altro che invece ha un'integrazione totale dell'inventario tramite però file, quindi download del file, importarlo su ebay insomma è un po' più macchinoso rispetto magari a software automatici che abbiamo visto come autods però non ha la singolarizzazione degli ordini, almeno al momento, quindi, come vedi, ci sono dei pro e dei contro. Ora, andare a utilizzare un wasabi supplier ti dà diversi benefici. Uno, sei in regola totalmente con, le, con i termini e condizioni di eBay. Due ti dà prodotti magari meno abusati con meno competitors perché ovviamente utilizzare Amazon o utilizzare Walmart avrai sicuramente più competitors che utilizzano gli stessi prodotti che non è un problema con le giuste strategie che ho spiegato di essere volte però ovviamente eh, avendo più competitors hai meno potenziali vendite quindi hai articoli che potenzialmente vengono utilizzati di meno e quindi puoi vendere di più 3 hai dovresti avere solitamente margini migliori perché ovviamente essendo un wholesale supplier i prezzi non saranno quelli di un retailer come Amazon ma saranno prezzi all'ingrosso quindi i vantaggi sono notevoli 4 teoricamente non dovresti essere bloccato e quindi hai più traffico ora però ci sono diversi svantaggi come ad esempio l'integrazione di cui abbiamo parlato non hai un'integrazione perfetta eh, due non meno importante i resi, perché ovviamente quando andiamo a utilizzare ragazzi Amazon per, per spedire i nostri articoli e eh, vogliamo fare un reso, andiamo su Amazon e facciamo il reso di qualsiasi cosa, a qualsiasi motivo senza costo, in modo veloce è pulito con i vostri supplier non è così vedrete i termini e condizioni per esempio ci sono alcuni che vi danno massimo 14 giorni di reso voi siete comunque obbligati su eBay a dare almeno 30 giorni altri che vi chiedono un restock fee che sarebbe una commissione di rimagazzimento rimagazzamento vabbè mi sono confuso la parola insomma restock ragazzi eh, che se in pratica quando la spedite indietro quando il cliente lo spedisce indietro se l'articolo costa 50 euro loro vi rimbossono solo una percentuale tipo l'80% solitamente quindi su 50 euro 8 euro se li tengono loro come spesa di riciclo e l'articolo e tutte queste cose eh, alcuni non vi danno la restituzione gratuita quindi dovrete ehm, darla voi al cliente insomma come vedete ci sono... Mh, degli svantaggi logistici che comunque possono non possono avere peso che da un lato avete immagini migliori e più traffico dall'altro dall lato avete delle spese maggiori per i resi e quant'altro che comunque non vanno a pesare molto se utilizzate prodotti di qualità o se di qualità un altro svantaggio è la velocità di spedizione anche se è vero che solitamente i wholesale suppliers offrono una velocità di spedizione molto veloce nessuna sarà mai mh, Diciamo maggiore di quella di Amazon, ovviamente o di Walmart, quindi bisogna un attimo vedere la situazione. Eh, un altro svantaggio per chi vuole vendere in Italia è la mancanza di molti wholesale suppliers: è vero che li trovate, ci sono, però ovviamente sono sempre minori rispetto a vendere magari in America, che in America ce ne sono a centinaia. Ma parliamo un attimo, come possiamo trovarli? Ora allora, io non ti vado a dare in, questa, uh, uh, in questo video una lista di vostri suppliers, sto lavorando e dei video aggiornamenti per il mio corso dropshippingkilometri0.com, significa che chi è iscritto e chi ha il corso avrà accesso a, questa, a questo nuovo modulo sui vostri suppliers, quindi per rispetto loro non ti vado a dare una lista di vostri suppliers qui. Se vuoi, iscriviti al corso, troverai l'aggiornamento, arriverà nelle prossime due settimane, penso. Però posso spiegarti più o meno come trovarlo. Ora, eh, fare, trovare un buon su supplier, ragazzi, è un po' come fare una ricerca del prodotto. Bisogna avere tempo e bisogna stare, fare attenzione, perché dobbiamo affidarci, dobbiamo essere sicuri di quello che andiamo a fare. Vai su Google, che okay? io te lo spiego in maniera americana, e vai su sulla barra di ricerca e ti basta scrivere wholesale Supplier for Group Shippers o comunque Keywords, parole di ricerca simili e troverai una decina di liste ora, se volete vendere in America ci possono essere o possono non essere vari requisiti richiesti ad esempio molti vi chiedono una LLC registrata, quindi un'azienda americana registrata e un processo di approvazione altri invece non vi chiedono niente, vi basta registrarvi e mettere in vendita gli articoli poi, dopo, una volta che trovate il vostro supplier che volete utilizzare, dovete testare l'integrazione quindi dovete vedere come si integra. ad esempio, ci sono quelli che hanno l'integrazione un'integrazione via IPA, quindi hanno un software interno al, al loro sito che vi permette di importare i prodotti su eBay. Altri vi danno un file CSV da collegare via, FP, via FPT o da, da, diciamo, da esportare e importare tramite Uh, il uh, import manager di eBay che molti non sanno nemmeno che esiste Altri invece vi danno semplicemente le foto e le descrizioni e ve le dovete mettere manualmente. Quindi dovete fare una ricerca del prodotto, parlare con loro, contattare il supporto, vedere come funzionano. Informatevi, mi raccomando, sulle spese di spedizione, sulle spese dei resi, sul funzionamento dei resi, sui tempi di spedizione. ok? Queste sono quattro importantissime cose. Vedete i prezzi, cercate gli stessi articoli o simili su ebay, vedete se c'è immagine. Anche se il pezzo non ha molta importanza, proprio in base alla strategia che volete attuare. Quindi, dovete fare tutte queste ricerche. Richiede un po' di tempo per trovare una lista di cose su quale che potete utilizzare. Non ve ne servono molti. Personalmente, io raccomando, dai 3 ai 5 magazzini massimo diversi, in base a quanti numeri di articoli vuoi utilizzare, se tu vuoi, se tu vuoi specializzare su una nicchia sola, ne basta anche solo uno. E da là comincia a costruire un attimo il tuo negozio ovviamente ti consiglio di non utilizzare i negozi flaggati dove già vendi da Amazon o da altri retailer perché così non hai diciamo, il 100% del potenziale utilizzabile perché è un account flaggato io non consiglio di utilizzare account non flaggati o mai utilizzati se ne vuoi sapere di più mi puoi contattare, trovi il link in descrizione mi puoi contattare su Instagram via email o, su, o sui commenti qua su YouTube ricordati di iscriverti al canale. Grazie di avermi seguito oggi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.